e benvenuti di nuovo sul canale se siete noi qua benvenuti per la prima volta allora buongiorno, è così strano ritornare nella mia stanza e filmare eh, dopo praticamente quasi un mese che non ho filmato qua um, allora ok, eh, spero che avete passato delle belle feste, che avete passato un bellissimo inizio d'anno Um, io no comment facciamo prima così uh, e niente, oggi voglio ritornare sul canale parlando della vostra cosa preferita ovvero zero waste, è strano che non vi siete ancora rotti i coglioni, ve lo dico io um, allora, prima di tutto voglio dirvi, sì, buon anno, spero che avete passato delle bellissime feste, spero che avete ricevuto tanti regali sostenibili <ride> spero che avete fatto regali sostenibili anche voi, perché insomma vi ho dato delle ideucce, uh, se per caso avete utilizzato le mie idee quello del video sui regali sostenibili, fatemelo sapere che mi fa sempre piacere uh, allora, oggi torno nella mia cameretta per filmare un altro video che però comunque riguarda la Nuova Zelanda perché ho deciso di fare questo video? come avete visto dal titolo, uh, questo sarà un video su come è andato il mio Zero Waste in Nuova Zelanda uh, e parlare anche un po' delle cose generiche se per caso vi interessa andare a viaggiare là perché uh, un ragazzo mi ha chiesto effettivamente di parlare un po' dei prezzi delle cose, io posso anche fare un video a parte su come ho organizzato tutto il mio viaggio, se vi interessa, non ho assolutamente problemi, um, vi serve un botto di tempo, però posso parlare anche di quello, però questo si concentrerà principalmente sul zero waste per una sola ragione, ovvero che... Sono abituata comunque a fare video sempre sul zero waste, dove siamo nella nostra comfort zone, nella nostra casa, dove abbiamo tutti gli strumenti, diciamo, per evitare lo spreco. Invece, quando si è in vacanza, secondo me si rischia un po' di mm, scivolare un pochino. Allora, eh, ovviamente non farò... Ehm... Cioè, farò una parentesi, no, non farò. Farò una parentesi sul fatto che eh, sì, sono andata in Nuova Zelanda, sì, ho preso un aereo, sì, in Nuova Zelanda ho utilizzato delle macchine per spostarmi perché non hai altra scelta um, quindi giustamente non posso considerare che questo viaggio sia stato zero waste solo perché non ho mangiato carne e ho bevuto l'acqua dalla mia bottiglia, semplicemente eh, sappiamo tutti cosa significhi a uh, viaggiare, prendere l'aereo uh, sappiamo anche i danni che diciamo provoca l'aereo però allo stesso tempo uh, non voglio giustificarmi, però allo stesso tempo erano 18 mesi che io non prendevo un aereo 18 mesi che non avevo delle ferie <ride> e questa vacanza oltretutto è stata pianificata prima ancora che io entrassi nel mondo Zero Waste però anche se fosse stata nel mondo Zero Waste perché qualcuno mi ha posto la domanda avrei fatto comunque questo viaggio perché Uh, ci tengo a dire che il zero Waste non significa che dobbiate smettere di vivere <ride> parliamoci chiaro, una cosa è dire vado a fare una vacanza una volta all'anno prendo l'aereo una volta all'anno un'altra cosa è dire mi faccio un weekend al, um, alla settimana dove vado da qualche parte e prendo 50 aerei nella mia vita sono due stili completamente diversi e due anche diciamo approcci diversi a questa cosa ecco c'è cioè, ma che deve entrare quindi sì, il mio consiglio è di sì, cercate di sprecare, di sprecare meno nella vita, cercate di essere coscienti delle vostre scelte, cercate di fare tutto ciò che è in vostro potere, ma non vi dirò mai smettetela di usare la macchina o smettetela di usare l'aereo o smettetela di fare quest'altro o quest'altro, perché comunque c'è cioè, eh, gente che vive all'estero e che comunque deve prendere un aereo per vedere la propria famiglia, eh, ci sono città dove senza macchina non fai niente, eh, ci sono svariate... Cose da prendere in considerazione prima di dare certi consigli e su certe cose come il viaggiare, il, i mezzi di trasporto e um, altre cose non me la sento di dire, non mi sento di fare l'ipocrita dicendo sì, gli aerei danneggiano, sì lo so, però allo stesso tempo non è che io prendo l'aereo per andare a lavoro tutti i giorni. Ok? Questa era una piccola parentesi prima che qualcuno <ride> arrivi a fare commenti uh, poco carini. Sì, ho preso un aereo, ci ho fatto 20 ore di volo uh, e in Nuova Zelanda abbiamo sempre avuto la macchina per spostarci da un posto all'altro perché sì, purtroppo senza di quella non puoi fare niente. Quindi dopo questa lunghissima introduzione passiamo a come è andato il Zero Waste in Nuova Zelanda. Allora, la primissima cosa, io avevo fatto, dei, avevo fatto delle, dei, uh, delle foto dove ho fatto vedere quello che avrei portato con me. Quindi mi sono portata dietro tutte le mie cose. Cioè tipo la bottiglia, mi sono portata la tazza da caffè, mi sono portata um, shampi, balsami Tutte queste robe di cui avevo bisogno che giustamente hanno occupato pochissimo spazio le mie La mia valigia e anche quella di lui pesava 10 kg E credetemi che è una grossissima differenza tra uh, la valigia che ho fatto adesso per la Nuova Zelanda E la valigia che avevo fatto tipo l'anno scorso per andare in Grecia per esempio Perché uh, ha aiutato tantissimo il fatto di avere tante cose solide e meno prodotti, perché io adesso comunque uso tanti meno prodotti rispetto a quello che usavo l'anno scorso per esempio. Eh, sono passata a tantissime cose solide e quindi il solido giustamente oltre a pesare meno occupa anche meno spazio. Quindi quando sono tornata dalla Nuova Zelanda, visto che ho com comunque ho comprato delle cose in Nuova Zelanda, ho avuto spazio. ma poi scusate. Quindi questa cosa ha aiutato tantissimo la bottiglia, come vi ho già detto mi ero comprata una bottiglia per il mio compleanno era stato un altro regalo, ho comprato questa bottiglia tipo da 800ml mi sa um, che manteneva uh, il freddo benissimo molto, più rispet... molto di più rispetto ad altre bottiglie che avevo uh, che ho comunque, <ride> le ho buttate via um, e oltretutto è stata comoda perché era grande quindi giustamente non sempre avevamo l'occasione di riempire la bottiglia, nel senso che se andavamo a fare tipo, eh, se andavamo in mezzo ai boschi <ride> che ti tenevi quella ecco quindi eh, diciamo che quella è stata una cosa da non dimenticare mai state tranquilli all'aeroporto non ve la butto via solo perché è di metallo basta che non sia piena eh, poi mi ero portata dietro comunque le cannucce, gli tutti i miei stencil sono non in bambù sono fatti in uh, mais ecco, <ride> sono fatti in mais quindi non mi hanno fermato non mi hanno fatto problemi I miei cannucce sono in vetro però quindi avevo paura che mi fermassero per quello ma in realtà alla fine non mi hanno fermata. E poi ho portato anche tutte le mie, le mie box, quelle che uso per i recipienti per il cibo. Cos'è successo? Ho usato tutte queste cose, mi sono state utili, onestamente sono state inutili e vi spiego anche il perché. E vi spiego. Allora, la bottiglia d'acqua è assolutamente indispensabile, quella... <ride> pazzesca, senza di quella non sarei sopravvissuta, allo stesso tempo vi dico anche che io quando sono in vacanza faccio turismo evito di bere troppo perché mi scappa pipì subito, quindi non, volevo evitare di bere troppo e boh, non avere un bagno a disposizione, come vi ho già detto eravamo sempre quasi in mezzo alla natura, quindi giustamente ehm, cioè, anche un po' più impossibile trovare un bagno, um, e quindi quella la bottiglia è stata è sicuramente la cosa più indispensabile che ho vabbè, utilizzato durante questo viaggio e ho utilizzato la uh, tazzina da caffè una volta uh, è stata inutile assolutamente sì uno perché sono due ho portato le due tazzine di vetro quindi pesano in ogni caso quindi erano sempre là in valigia a occupare spazio e non le ho mai usate perché semplice in Nuova Zelanda io sono stata uh, sorpresa su quante pochissimi fast food esistono, prima cosa in qualsiasi città, pochissimi fast food ci sono comunque normali ristoranti, normali baretti da caffè eccetera eccetera però le grandi catene che sappiamo esistono tipo Starbucks, Starbucks l'ho visto tipo forse nella capitale le altre città vabbè che noi abbiamo girato tanto in mezzo alla natura però comunque siamo state anche in due città, cioè in due città grandi e io Starbucks l'ho visto veramente poco uh, poi McDonald's ne avrò visto uno in una città e in altre città proprio non c'era proprio quindi fast food non sono una cosa che va tantissimo io ero tipo uh, ero innamorata di questa cosa perché era bellissimo non vedere le cacchio di catene fast food che io detesto con tutto il mio cuore quindi, per la tazzina da caffè, per esempio, c'erano questi mini baretti dove tu andavi a prenderti il tuo caffè, un po' come i baretti italiani, tu vai, prendi il caffettino, ti siedi, sta zitto e stai là a far colazione. Mi dava l'impressione di essere un popolo più chill rispetto ai canadesi che non ci fanno, non ci fanno a starsene seduti a prendere un caffè. Quindi diciamo che le tazze sono risultate un po' inutili a una certa, perché ci fermavamo sempre, prendevamo il caffè seduti, con calma, avevamo tutto il tempo del mondo, eravamo in vacanza. Eh, pochissima gente oltretutto c'era pochissima gente che prendeva il caffè da portare via e se lo prendevano da portare via io ho sempre visto un sacco di gente con la tazza uguale alla mia ero tipo ah, questa tazza la vendevano quasi ovunque la vendevano in qualsi, quasi in tutti i baretti o comunque in posti più grandi perché comunque siamo, ci siamo fermati anche in posti in mezzo al nulla dove c'eravamo magari solo quel baretto e quindi lì magari non avevano questa cosa però a prescindere c'era tantissima gente con la tazza riutilizzabile onestamente ero in estasi in estasi, e poi tantissimi posti avevano anche il programma della tazza riutilizzabile che hanno anche qua in Canada che è una cosa della quale non ho parlato però eh, ve la riassumo facilmente ci sono dei posti in cui tu puoi prendere una tu vai nel, nel baretto, dici voglio un caffè e prendi questa tazza tu lasci un deposito di 5 dollari, una cosa simile e quando tu riporti la tazza ti ridanno questi 5 dollari indietro se tu decidi di tenerti la tazza, questo deposito cioè questo deposito, come si dice? Deposito? si sì, chiama deposito? ok vabbè, correggetemi per favore Um, questo deposito non ce l'hai indietro se tu decidi di inerti la tazza Questa, la stessa cosa facevano anche in Nuova Zelanda davi tipo 3 dollari e um, riportavi la tazza e loro ti ridavano questi soldi se no dicevi direttamente guarda la tazza me la tengo e pagavi 3 dollari che non sono nulla per una tazza riutilizzabile oltretutto erano pure meglio perché in Nuova Zelanda vendevano le tazze um, in metallo che quindi significa che il calore si mantiene meglio rispetto a queste di plastica che hanno qua in Canada ma comunque um, è, un, è, è un diciamo come si dice, è un'idea buona comunque per la gente che decide di, eh, di volere una tazza riutilizzabile, non pagarla troppo, averla sul momento, la comodità, diciamo, perché alle volte le persone sono pure pigre, quindi la comodità di trovarla nel posto dove tu vai a prenderti il caffè eh, è veramente comodo. Non so parlare, bene. Quindi da questo punto di vista le cose sono state inutili perché principalmente non ce n'era bisogno non c'era ce bisogno che io mi fermassi a prendere il caffè e poi riportarlo ogni, ogni tanto capitava che magari dovevamo guidare tanto quindi giustamente dicevo "Va bene, prendo piuttosto il caffè al mattino me lo prendo bene poi iniziamo a guidare e eh, amen non serve per forza avere sempre il caffè dietro", cosa che diciamo che qua in Canada ogni tanto io la tazza comunque la uso quasi sempre perché al lavoro... Dopo pranzo vado a prendermi il caffè al baretto perché la macchina caffè che abbiamo al lavoro è orribile, quindi questo è principalmente l'uso che faccio. Pure al mattino, se non ho tempo per fare la colazione, mi fermo al baretto e mi prendo il caffè. Però, giustamente, quando sei in vacanza c'hai un, un altro mood, hai più tempo, non è che dici oddio, ho, le, ho i minuti contati. Quindi, però a prescindere, ho trovato che in Nuova Zelanda la gente fosse meno sprecona um, da questo punto di vista. Poi, in generale, il, il, il, la raccolta differenziata bellissimo, bellissimo qua in Canada come vi ho già detto c'è l'umido, c'è il compost ehm, la spazzatura dove ci va tutta l'indifferenziata poi c'è eh, le cose da riciclare che però vanno tutte insieme cartone, vetro, eh, plastica sono tutte nello stesso posto poi loro dicono che le separano ehm, dove le separano vabbè io, io voglio dare il beneficio del dubbio, però vabbè in Nuova Zelanda invece c'era come in Italia almeno a Venezia era così Uh, è così, <ride> ovvero che avevi carta, plastica, vetro, indifferenziata e, e robe, um, l'umido, dappertutto, anche nei centri commerciali, dappertutto, io ero in estasi, vi giuro pure, uh, dal benzinaio c'era questa cosa, dal benzinaio, va bene, io niente, io ero innamorata, io avevo gli occhi a cuoricino, Seconda cosa, seconda cosa, questa lista è iniziata 10 minuti fa ma dettagli, un'altra cosa è che comunque eh, i canadesi dicono di essere tanto amanti della natura ma credetemi che un popolo come la Nuova Zelanda che ama la natura non esiste, eh, le città erano pulitissime, non c'era una cartina per terra non c'era un, un, un, un pezzo di bottiglia per terra, vi giuro anche nelle città grandi le strade erano pulite perché forse la gente è più educata, quindi la loro cacchio di spazzatura la buttano nei cestini o se la portano dietro non in giro per strada. Perché anche qua in Canada, nonostante loro puliscano le strade, il Canada è un paese molto pulito, comunque eh, la tazza usa e getta per strada in mezzo alla neve la trovi sempre. Cosa che in Nuova Zelanda non c'era niente per te, vi giuro io credo di aver raccolto una cosa in 16 giorni che sono stata a Nova Zelanda, una, una, ed era tipo una bottiglia di plastica, basta. Uh, quindi questa cosa, niente, niente, io ero in innamorata, io mi sono innamorata, voglio trasferirmi là, ho deciso. <ride> quindi uh, sì, per quanto riguarda il cibo, la stessa cosa, diciamo che ho utilizzato ogni tanto i miei contenitori per il cibo quando andavamo al supermercato per prendere tipo magari delle cose già pronte. Giustamente noi siamo stati in hotel. In qualche bed and breakfast, in alcuni posti avevamo la cucina, però, sapete, quando sei in vacanza, tu ti svegli al mattino, mangi la tua colazione e poi parti tutta la giornata, perché non è che stai in, in appartamento, non sono andata a Nuova Zelanda per stare in appartamento. Quindi non poteva, non avevamo sempre la possibilità di cucinare. Quindi, quello che facevamo è che poi eravamo fuori, ci fermavamo in qualche ristorantino, proprio così. Uh, se la, la sera ogni tanto se tornavamo presto uh, compravamo delle cose magari già usate e, le, e già, già preparate uh, e le riscaldavamo, robe simili. Quindi quando dovevamo a comprare quelle cose magari mi portavo i miei contenitori, non mi hanno fatto problemi da questo punto di vista. Um, per pranzo se ci fermavamo in qualche ristorantino comunque avevo sempre scelta, uh, tranne qualche volta mi è capitato che eravamo in mezzo al nulla, quindi le opzioni vegetariane erano un pochino scarse. Però comunque in ogni caso le opzioni vegetariane c'erano, l'unica cosa che avrei da dire è che le opzioni vegane forse non erano la cosa più eh, sorprendente ever, um, mancavano un pochino, io vabbè sono vegetariana quindi ok, però diciamo che per un vegano dove siamo stati tipo in mezzo al nulla, avevamo nulla, nulla, nulla, nulla vi giuro, le primissime foto che avete visto se mi seguite su Instagram eravamo veramente in mezzo a nulla, avevamo un ristorante. E uh, con il ristorante già scarseggiavo di opzioni vegetariane figuratevi vegane uh, però comunque sono riuscita a mangiare senza problemi ho trovato sempre le cose uh, oltre a tutto lì era estate quindi era anche stagione di frutta, verdura tutte le robe, robe così quindi non ho avuto problemi comunque a mangiare sicuramente i primi giorni ho fatto fatica perché avevamo solo un posto dove andare a mangiare e niente ogni tanto tipo magari dicevamo dai per pranzo ci prendiamo un panino del, del baretto bla, bla, bla, però tutti i panini erano tipo Uh, o con la carne o con il pesce o con tipo 50 tipi di formaggio che io ok che posso mangiare formaggio ma sono un po intollerante quindi non posso mangiare una cosa fatta solo di formaggio tipo se mi dai una pizza e quattro formaggi un vomito quindi diciamo che all'inizio i primi 3-4 giorni in cui siamo stati a Queenstown <ride> è stato un po così poi però a un certo punto abbiamo trovato un food truck un food truck ok food truck che era tutto vegetariano vegano io ero tipo io ti amo, ti adoro, tieni i miei soldi quindi è stato molto bello questa cosa perché era un food truck, non era neanche un ristorante era un food truck, vabbè quindi eh, da questo punto di vista diciamo che sono stata un po' eh, all'inizio siccome era stata la prima destinazione ho detto oddio non riuscirò a mangiare niente perché comunque la Nuova Zelanda è famosa per la carne d'agnello quindi sì, ecco sì, quindi quando tu vai ai ristoranti trovi sempre sul menu agnello, agnello ovunque, io ero tipo, please don't. E, um, però comunque in ogni caso, in ogni caso, uh, sono riuscita a mangiare, non sono morta, tutto bene, va bene così. Quindi no, non è stato male, ecco. Uh, per quanto riguarda i prezzi, onestamente io faccio il paragone con il Canada, neanche con l'Italia perché... Tutto ciò che riguarda l'Italia sarà sempre meno costoso rispetto a qualsiasi altro paese nel mondo. Uh, il Canada è un paese iper costoso, adesso che sono stata in Nuova Zelanda il Canada è costoso. L'unica cosa che in Nuova Zelanda costava più del Canada era la benzina. Però per fortuna abbiamo sempre avuto delle macchine che consumavano poco, abbiamo avuto un un'ibrida a un certo punto, quindi giustamente uh, è stato top. E, um, quindi diciamo che io sono abituata a quei prezzi canadesi, che sono tanti, quindi tu se vuoi andare a mangiare fuori devi fare un mutuo, eh, vabbè sto scherzando, battuta, però se vuoi mangiare bene devi fare un mutuo. Eh, mentre in Canada, in Nuova Zelanda diciamo che i prezzi sono bene o male uguali, Il, le, non c'erano le tasse qua in Canada, quando tu, quando tu vedi un prezzo sul menu devi aggiungere le tasse e la mancia, quindi hai una cosa come un 30% di più sul prezzo che tu vedi, cosa che in Nuova Zelanda non c'era, la mancia non era, non, non era obbligatoria. ehm um, e le tasse erano incluse nel prezzo, come succede appunto anche in Italia. Eh, quindi diciamo che da un dal punto di vista cibo ci è andata bene. Non mi lamento, abbiamo sempre mangiato bene... Uh, io ho mangiato un botto di asiatico perché alle volte era la mia unica scelta uh, per mangiare vegetariano però ogni tanto comunque siamo andati anche ai ristoranti e lui comunque ha mangiato anche carne non è che gli ho detto ah stronzo, te mangi l'agnello davanti a me come ossi uh, no l'ho lasciato fare siccome l'agnello comunque è famoso là va bene ok va ben così non importa ho detto dai goditi questa cosa e, eh, quindi diciamo che la parte zero waste che posso considerare sprecone è appunto il viaggio perché il viaggio è stato lungo abbiamo usato comunque la macchina quindi da questo punto di vista sicuramente posso dire che non è che il mio viaggio sia stato zero waste totale eh, però comunque per quanto riguarda le altre cose eh, è stata una vittoria quindi sì, sì. quindi se volete altre a Nuova Zelanda se mi interessano altri aspetti non il Zero twist, però mi andavo di quindi niente chiudo il video qua perché è venuto fuori un video troppo lungo eh, noi ci vediamo la prossima volta se mi interessano altri aspetti di questo viaggio tipo l'organizzazione dove sono stata cosa ho fatto dove sono vabbè tutte queste robe qua posso fare un, un, un video assolutamente a parte spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo la prossima volta ciao